Molto spesso nei sistemi di difesa personale e anche nel Krav Maga si fa l'errore di concentrarsi sulla tecnica, sulla tecnica in sé. Concentrarsi sulla tecnica è una banalizzazione di un problema che spesso non si conosce appieno e non si sa come risolvere bene. E allora che cosa si fa? Ci si concentra su un particolare e lo si spettacolarizza per cui voi vedete video su youtube di tecniche bellissime da vedere eccezionali non voglio dire che siano sbagliate ma voglio dire che non è quello il punto è un po' come quando andate al cinema perché avete visto un trailer che era fenomenale vi vedete il film una palla abominevole, un film inguardabile perché? perché magari è un film che oltre il trailer, quei quattro espedienti del trailer, non ha altro il concetto di un percorso all'interno del krama ga come in qualsiasi altra arte marziale, è quello di darvi qualcosa. Quando è che voi vedete un film e che dite cavolo che bello? Quando all'interno del film c'è una progressione, uno sviluppo e vi lascia qualcosa. Vi lascia qualcosa di concreto, qualcosa che portate con voi, che è l'esatto obiettivo di quello che facciamo noi e di quello che faremo in questa lezione. Ok.